Quando finisce la preistoria avete solo 3 secondi di tempo per dare la risposta. La preistoria finisce con l'inizio della scrittura. La preistoria inizia con la comparsa dei primi ominidi. compreso dalla comparsa dei primi omedi fino all'invenzione della scrittura che segna l'inizio della storia.